della trattativa Stato Mafia perché per me è, è, è davvero un tema che eh, sto seguendo da, da ben prima di entrare in Parlamento e appunto rientro in quel discorso di cupola mafiosa e finanziaria che, che purtroppo si avverte, si sente in questo Paese. Però eh, permettetemi appunto di, di dire una cosa, un Presidente della Repubblica che eh, come vi ho detto infila il naso nel potere giudiziario e solleva un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale per far distruggere le sue telefonate e per far cercare di apparire le telefonate del suo consigliere gi giuridico, D'Ambrosio con un imputato per falsa testimonianza nel processo della trattativa Stato-mafia, cioè Nicola Mancino, che era il ministro dell'interno di questo paese. Nicola Mancino era colui che il primo luglio del 92 aveva incontrato, ha incontrato Paolo Borsellino e se ne è ricordato vent'anni dopo, ha taciuto, ha mentito, nell'agendina di Paolo Borsellino c'era scritto incontro con Mancino questa cosa non l'ha mai detta, non l'ha mai detta e se ne è ricordato vent'anni dopo salvo poi dire no ma come giustificazione no ma io non sapevo che faccia avesse Paolo Borsellino. 18 giorni prima che Paolo Borsellino saltasse in aria insieme a tutta la scorta, si è incontrato con il Ministro dell'Interno e probabilmente si era messa contro a tutta quella operazione di trattativa, perché non è una cosiddetta trattativa, le trattative sono più di una e ci sono stati in questo Paese negli anni delle stragi e guardate bene che cosa è successo nei vent'anni successivi, guardate bene come appunto hanno smantellato la giustizia di questo Paese, sono cose che si possono raccontare, che si possono dire queste, c'è un processo incontro che in corso che sta cercando di accertare la verità, ma noi dobbiamo aver chiaro chi sono i protagonisti di tutta questa vicenda dobbiamo pretenderla la verità, per questo io sono convinta che Giorgio Napolitano non debba avere quel ruolo, non debba essere considerato un bravo Presidente onesto e imparziale. Tornando alle carceri. Cosa fa il Movimento 5 Stelle dopo appunto questi messaggi alle camere dopo l'indulto e amnistia? Il Movimento 5 Stelle dice subito Ma andiamo a guardare il passato L'indulto e l'amnistia l'hanno già fatto li hanno già fatti Sono anni che in questo paese si va avanti con indulti e amnistie L'ultima è stata quella del 2006 E non l'ha fatto Silvio Berlusconi No no signori, l'ha fatto il governo Prodi Con Clemente Mastella Clemente Mastella Ministro della Giustizia dopo mezzo anno erano di nuovo c'erano di nuovo tutte le carceri piene Gli indulti e le amnistie non servono in questo paese perché tanto se tu non riesci a riformare davvero la giustizia a depenalizzare, ad incidere sui problemi connessi eh, alle, alle carceri la situazione ritorna identica prima e allora che cosa abbiamo fatto noi? noi ci siamo, abbiamo cominciato ovviamente subito a studiare, a confrontarci tra di noi, abbiamo messo insieme le nostre idee e abbiamo preso prima di tutto un piano carceri che guardate non l'abbiamo pensato così di punto in bianco ce lo siamo inventato, ci è arrivato, molti suggerimenti ci sono arrivati direttamente da persone che lavorano dentro il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, questo piano carceri che abbiamo scritto studiando i dati, andando a vedere passo per passo che cosa era stato fatto in questi anni, prevede che eh, le nostre carceri vengano riqualificate, vengano eh, rimodellate, che gli spazi vengano gestiti meglio, è un po' il discorso che facciamo sempre per la riqualificazione degli edifici, non c'è bisogno di costruire cose nuove, non c'è bisogno di cementificare ancora, non c'è bisogno di eh, fare chissà quali eh, costruzioni, c'è bisogno di usare meglio quello che già abbiamo. E guardate bene che eh, qui in Lombardia abbiamo l'esempio del carcere di Bollate, che funziona benissimo. Noi abbiamo preso gli esempi virtuosi e abbiamo cercato, studiando tutta la situazione nazionale, di costruire un piano carceri vero. Sapete cosa è successo dal, piano carceri, dal primo ca piano carceri del 2010, del che, eh, fatto dal Ministero dell'Interno? Hanno hanno eh, previsto una spesa di hanno stanziato anzi 675 milioni di euro per risolvere il problema delle carceri nel 2010, dal 2010 e ancora non sono riusciti a ricavare un solo posto utile all'interno delle carceri con il, piano, con il nostro piano ci sarebbe stato e ci sarebbe un risparmio di più di 300 milioni di euro noi questo piano carceri lo abbiamo preso Oltre ovviamente alle, alle questioni sulle carceri ci abbiamo aggiunto anche le proposte dal punto di vista legislativo, cioè depenalizzare, cioè una legge, andare a decidere sulla pini giovanardi, sulla depenalizzazione delle droghe leggere, perché non possiamo punire droghe leggere, droghe pesanti con le stesse pene, non possiamo punire i piccoli spacciatori come i grandi narcotrafficanti, è, è, è impossibile fare un ragionamento del genere. E abbiamo quindi aggiunto anche delle proposte legislative, l'abbiamo preso e quest'estate quest mentre avevamo l'ex ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri che era diventata il call center della famiglia Algresti, il Movimento 5 Stelle invece era al Quirinale davanti a Giorgio Napolitano a portargli il piano carcere e a dirgli guarda Giorgio, guarda Presidente, sono qui le soluzioni. Noi veniamo a portarle veniamo a portarle a te, veniamo a portarle al Ministero della Giustizia e le presentiamo in Parlamento guardatele, contestatele parliamone confrontiamoci la risposta qual è stata? non solo no non solo no la risposta è stata che eh, abbiamo avuto due decreti anzi ormai siamo arrivati a quattro se contiamo anche quelli del, del governo Monti precedente quattro decreti carceri che addirittura hanno previsto la liberazione anticipata speciale, l'hanno chiamata, applicata a tutti i detenuti. L'indulto mascherato, la risposta di questo Stato davanti alle al, nostre proposte per, a, davanti a questo piano carceri è stato proporre l'indulto mascherato. L'ultimo decreto fatto dal, dal ministro Cancellieri prevedeva appunto l'applicazione di questo mega sconto di pena. 75 giorni invece dei 45 già previsti, 75 giorni di sconto di pena, applicato indistintamente a tutti i detenuti, mafiosi, stupratori, assassini, tutti, tutti, quando l'ha fatto l'ha fatto il 23 di dicembre, il 23 di dicembre. Ci sono eh, i, i tribunali di sorveglianza e firmati. Eh, autorizzazioni perché ovviamente per i detenuti è stato un mega regalo, un mega regalo. E davanti alle nostre denunce, appena tornati dalle vacanze di Natale, quando gli abbiamo detto "Ma scusate, vi abbiamo portato abbiamo cercato di proporvi delle soluzioni. Ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo qui, smettiamola, smetti la governo di fare decreti, legge che non servono a nulla non servono nulla, anzi servono solo ad avvantaggiare i soliti noti e producono danni discutiamo di questo la risposta qual è stata? ma come siete me? ma voi siete allarmisti io mi ricorderò per sempre la Presidente della Commissione Giustizia alla Camera Donatella Ferranti voi siete degli allarmisti non è vero che usciranno mafiosi non è vero che eh, usciranno tutti no ma questo decreto non produce alcun danno no ma questo decreto serve per eh, risanare il problema del sovrappollamento carceri, vedrete, vedrete che benefici ci saranno e poi invece cosa succede? Succede che arriva Tamburino, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in audizione da noi e gli chiediamo ma scusate ma ci dite quante persone usciranno grazie a questo decreto, ma ci dite chi e per quali reati Uscirà grazie a questo decreto risposta del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non lo sappiamo non lo sappiamo noi siamo a marzo stiamo ancora aspettando di capire quali sono stati gli effetti del decreto carceri quelli veri, non quelli finti e non abbiamo ancora avuto una risposta e questi sarebbero i tecnici? questi sarebbero i professionisti? Signori quando vi diciamo che noi dopo un anno di Parlamento ci crediamo e sappiamo che saremo e vogliamo essere in grado di governarlo questo paese perché davanti a queste schifezze, davanti ad un decreto che ha liberato mafiosi non lo diciamo solo noi noi abbiamo lanciato l'allarme ma poi l'ha ripreso il procuratore nazionale antimafia, l'ha ripreso Roberto Scarpinato l'ha ripreso il presidente della corte d'appello di Napoli, l'hanno ripreso tantissimi magistrati il nostro allarme, il nostro allarmismo, dicendo esattamente le stesse cose che dicevamo noi, a quel punto, a quel punto il governo e la maggioranza si accorge di aver fatto un'emerita porcata e fa un emendamento, fa un emendamento e dice escludiamo nella conversione in legge, perché un decreto deve essere convertito in legge, Escludiamo i reati del 4 bis dell'ordinamento penitenziario, quindi tutti i reati più gravi, dall'applicazione di questo sconto di pena. Ma ve l'avevamo detto un mese prima, però se lo dice il Movimento 5 Stelle siamo allarmisti, stupratori, assassini, fascisti e demolitori della democrazia. Quando invece lo dicono appunto le persone autorevoli, gli operatori del settore che le sanno queste cose con cui noi ci confrontiamo ogni giorno allora si accorgono di aver fatto una porcata. Per carità, io sono contenta, certo, sono contenta che certe volte cercano e riescono a mettere delle pezze dove vanno messe, ma rendetevi conto che avete di fronte questa gente, nemmeno Berlusconi, ma nemmeno Andreotti, se era mai, era mai riuscito a scrivere un decreto che liberasse i mafiosi di punto in bianco così, che adesso uno sconto di pena applicabile a tutti, non, se non ce ne erano riusciti nemmeno loro, l'ha fatto questo il governo Letta, l'ha fatto Anna Maria Cancellieri ma chi diavolo gli scrive questi decreti? allora davanti a tutte, a tutte queste nefandezze e vi ho raccontato davvero l'ultima perché questa per noi è stata la più eclatante ma ci, ce ne sarebbe da parlare anche su tutto il resto dei, dei decreti legge che ci sono arrivati in, tutto, in questo anno in Commissione Giustizia davanti a queste nefandezze eh, noi diamo un'altra risposta, una ulteriore eh, ai, a, quelle, a quello che vi raccontava Luigi prima. Un altro eh, dei, dei nostri paletti, dei paletti che ci siamo presi, è quello di essere liberi ma anche puliti e senza procedimenti penali, senza condanne. Una cosa incredibile. Una cosa incredibile in questo, in questo paese, se tu sei pulito, se tu sei senza condanni, se tu non hai collusioni di alcun tipo, se tu sei libero da interessi non devi avvantaggiare nessuno, a certe porcate non ci pensi nemmeno perché l'unico obiettivo che hai è di rimetterla a posto la giustizia di questo paese, di punire chi va punito e di prendergli quei pesci grossi, di non aver paura di parlare di terzo livello dei collegamenti tra mafia e politica, di non aver paura di far approvare una legge come lo scambio elettorale politico mafioso e questa è diventata legge con delle pene da 7 a 12 anni per il politico che si presta all'accordo elettorale con il mafioso, che prende voti dal mafioso di turno non solo per denaro ma per qualsiasi altra utilità questa modifica dell'articolo 416 terra, la magistratura italiana l'aspettava da vent'anni da vent'anni, l'abbiamo fatta noi, ci siamo messi insieme alla Camera, era stato approvato un testo pessimo è arrivato al Senato, i nostri senatori si sono impuntati e nonostante tutte le resistenze del PDL, io lo chiamo ancora PDL perché Forza Italia e Nuovo Centrodestra non c'entrano nulla, qui siamo ancora in, in pieno eh, con due partiti che sono ancora la stessa cosa, si sono messi contro Anitto Palma, il Presidente della Commissione di Giustizia e al Senato e sono riusciti appunto a far approvare la modifica di questo articolo rendendo lo scambio elettorale politico mafioso un reato molto più severo, nella formulazione che c'è adesso questo reato servirà davvero servirà davvero ai magistrati per colpire il politico colluso con la mafia e questa è stata un'altra grandissima vittoria ottenuta soltanto grazie al nostro intervento, a quello dei nostri senatori che appunto nonostante tutte le resistenze si sono messi lì e hanno tenuto duro in commissione, hanno tenuto duro in aula, non hanno ceduto di un millimetro, hanno cambiato questo testo in meglio e ce l'hanno ripresentato e riportato a noi alla Camera. Adesso siamo alla terza lettura, entro fine marzo, entro fine marzo lo scambio elettorale politico mafioso, così come riformulato, diventerà legge di questo Stato e questo è solo l'inizio, è solo l'inizio perché come vi ho detto, quando si è puliti, quando si è senza procedimenti penali in corso, quando si è senza condanne, quando sono, non si hanno interessi di alcun tipo le mafie, la criminalità organizzata e i poteri forti li possiamo e li vogliamo sconfiggere davvero. Grazie Giulia. Abbiamo tempo per un'ultima domanda a questo punto. Prima della domanda vorrei ricordare a tutti i cittadini novatesi eh, che uscendo possono firmare, anzi, vi chiediamo di firmare per la, la lista elettorale del Movimento 5 Stelle per Novata Milanese, quindi okay. c'è un bacchetto lì fuori, uscendo vi ringraziamo. Se sono corte due, vediamo, insomma, poi da loro da, da me. <ride> Allora, velocemente, intanto vi ringrazio perché è bello essere fieri eh, delle persone alle quali è stato dato il proprio voto. Quindi, grazie e siamo fieri di voi veramente. Poi, eh, vorrei che si ponesse eh, l'accento sul problema del precariato perché in questo Paese è una piaga sociale gravissima perché eh, siamo milioni, 3-4 milioni se non di più, di persone che non hanno allora. futuro che vanno avanti giorno dopo giorno senza sapere cosa capiterà, contratti a progetto, contratti a chiamate, contratti da due settimane, tre settimane, in un mese. Quindi uno dei punti del programma del Movimento 5 Stelle è l'abolizione della legge di Agi. e secondo me quei contratti vanno aboliti, perché se non verranno aboliti saranno solo abusati, okay? perché sarà sempre più conveniente tenere un lavoratore in quelle condizioni che non assumerlo, quindi vanno aboliti. Perché se no non se ne uscirà mai. Adesso c'è il problema di 300.000 esodati. Tra 20, 30, 40 anni saremo 4 milioni, 5 milioni di gente che non avrà la pensione e non avrà un minimo di sostentamento. Quindi ecco, io vorrei appunto, tenendo conto che uno dei primi programma è quello, vorrei che si parlasse proprio di più anche dei precari, perché è un mondo di invisibili, come si suol dire. Visto che il teleimbonitore Renzi, parlando del suo contratto unico aveva detto sì, togliamo il precariato con un contratto unico, l'unica cosa che ha fatto per il momento è aumentarlo perché se verrà fatta ehm, quella cosa sui tre anni, ok, contratti a tempo determinato tre anni senza causali e senza pausa sarà comunque un aumento del precariato, quindi lui intanto questa cosa qui la sta facendo, ti dà l'elemosina di 80 euro forse e poi te lo mette in quel posto, ok, a gente che già sta male. Quindi questa è una cosa su cui vorrei l'accento. Poi vorrei, visto che c'è De Rosa della Commissione mh, Ambiente, allora ci hanno detto proprio questa settimana, questione terra dei fuochi, che solo il 2% dei terreni agricoli sono veramente inquinati e tossici e non si può raccogliere. Io non ci credo, quindi lo chiedo a te che ci sei dentro se magari mi fai dare una risposta più... Eh, volevo chiedere a Giulia Sarti visto che è l'unica donna presente dei deputati qua eh, come sono arrivati a livello parlamentare anzi mi pare solo alla Camera dei Deputati a votare contro le preferenze di genere femminile ma non è una polemica voglio soltanto sapere come siete arrivati anche perché immagino che voi donne vi siete consultate tra di voi poi senza polemica Gra grazie no, io oh, stasera sono venuto apposta per ascoltare un attimino i discorsi che fa eh, 5 Stelle e devo dire che ascolto anche in televisione non ho mai sentito parlare però del tema dell'immigrazione per esempio questo è un tema molto pregnante per quanto riguarda l'Italia arrivano migliaia e centinaia di migliaia di persone al giorno e nessuno fa niente quindi vi prego prendete qualche provvedimento anche voi o, o qualche decisione perché dovete prendere una posizione per, per questo problema perché ci sono 4 milioni di clandestini in Italia che non sanno cosa fare l'Italia gli dà 35 euro al giorno mentre 1200 euro al mese e i pensionati muoiono per 600 euro al mese ecco, questa è una cosa che bisogna veramente portare avanti non non ti metti in cassa sì, sì. sulle preferenze di genere in due parole perché abbiamo votato no? Perché non ci siamo prestati a questo immenso e, e fondamentale dibattito avvenuto in Parlamento, questo scambio di opinioni tra, tra i vari partiti? Motivo molto semplice. Uno, noi le, eh, non abbiamo bisogno delle, delle preferenze di genere perché se eh, un movimento, se un partito come il discorso dei soldi vuole davvero farle le cose, vuole davvero favorire eh, la partecipazione sia femminile che maschile, vuole davvero mettere eh, sia donne che uomini in politica, non c'è bisogno di una legge per obbligarlo a farlo. E noi, e noi lo abbiamo dimostrato, noi ne siamo la, la diretta di, dimostrazione quante donne ci sono del Movimento 5 Stelle in Parlamento, la, la stragrande maggioranza di noi erano capolista alle, quando ci sono state le parlamentarie per le elezioni politiche, siamo tantissime e l'altro motivo è questo, noi siamo abituati a guardare alle cause, non alle conseguenze, il problema della partecipazione femminile nei posti di rilievo fino appunto alle, alle dirigenze o alla o alla partecipazione eh, come eh, deputati o senatrici nel Parlamento italiano, non è che manca perché manca la legge che impone ai partiti di fare una certa cosa, manca perché purtroppo siamo di fronte a uno Stato che invece di incentivare tutte quelle politiche per rendere una donna in grado di essere madre, moglie e lavoratrice allo stesso tempo... il par di questo paese e allora noi ci siamo posti davanti alle preferenze di genere semplicemente con questo punto cari, cari signori, cari signore cari colleghi, cari colleghe per favore non prendiamoci in giro prima di pensare alle quote e di mettere appunto la cifra del 40 del 50, del 60, di quello che volete cominciamo davvero a riformarla riformarle le politiche eh, sociali che abbiamo qui cominciamo davvero a pensare a cosa serve appunto a una donna che è madre e che deve mandare i figli all'asilo, i figli a scuola, cominciamo dalle cose che servono, non, non fermiamoci a questo concetto che ci vogliono imporre nella mente delle percentuali, perché allora tra quattro anni ci ritroveremo qui a parlare di quote gay, di quote trans, di quote giovani, di quote anziani, di quote disoccupati, di quote pensionati. Non è così che si risolvono i problemi. Questo abbiamo detto in Parlamento ed è questo il nostro pensiero. Parliamo di immigrazione tra di noi, non, eh, è ha ragione quando dice che è un tema eh, molto importante che dovrebbe essere valutato meglio, vogliamo aprire sull'immigrazione e abbiamo già aperto un dibattito anche eh, in rete, noi abbiamo, ci siamo posti davanti all'immigrazione con eh, un concetto anche qui, senza alcun pregiudizio. Ci hanno abituato in tutti questi anni eh, ai due estremismi, no? O sei il comunista sinistroide, quindi integrazione, accoglienza, se bene o il leghismo dall'altra parte, molto spesso eh, che sfocia nel razzismo e quindi a, a quella sorta di, mh, neanche odio perché eh, non, non è parlare di odio ma quel concetto che ti dice... Santo cielo, ma se io sono qui e lavoro come un matto eh, dalla mattina alla sera e prendo poco, poco meno o poco più di 1000 euro, ma perché mi devo vedere eh, immigrati in questo paese che prendono più di me? Allora ha eh, ragione la Lega dobbiamo mandarli via, respingiamoli alle frontiere, facciamo il reato di clandestinità e risolviamo così il problema dell'immigrazione. Io vi chiedo di scollarvi un attimo, so che è difficile, ma scollatevi un attimo da questi due concetti estremi. Noi stiamo cercando di fare questo, sentire eh, tutte le parti e tutti i problemi da una parte e dall'altra e chiedere soprattutto la partecipazione attraverso gli iscritti al nostro portale. Quindi si iscrive al portale movimento 5 stelleit e verrà molto probabilmente interrogato su tanti quesiti riguardanti l'immigrazione. Io vi dico quello che, eh, che ho fatto in Commissione Giustizia, da una parte abbiamo fatto approvare un ordine del giorno che dice per i condannati in via definitiva, eh, immigrati, e quindi sono per i condannati in via definitiva stranieri, ma gli facciamo scontare la pena almeno gli ultimi due anni nel loro paese di origine invece di fargli riempire le nostre carceri qui perché se, un, se uno straniero delinque in Italia conviene di più gli conviene di più ma rimandiamolo nel suo paese vediamo se sconta la pena come com la sconta da noi e questo è stato un primo concetto dall'altra parte però abbiamo anche detto ma signori questo reato di clandestinità renderlo eh, penale come, come ha fatto il, il governo Berlusconi con, eh, con la Lega che spingeva nel 2009, cosa ha prodotto? Benefici o svantaggi? Il beneficio che ha prodotto è, è quello di cui parlava lei, io penso che molte persone anche in questa regione siano state contente perché appunto ci ha portato all'estremismo, a pensarla appunto in maniera estrema come vi dicevo prima, cioè clandestino immigrato cattivo puniamolo mettiamolo in galera sbattiamolo in galera non è così o, o, o respingimenti appunto o rimettiamolo nel, nel suo paese di origine la verità è che il piatto di clandestinità invece come vi potranno testimoniare tutti gli operatori del settore ha soltanto prodotto un ingolfamento della giustizia italiana e allora se da una parte come vi dicevo prima c'è quest'ordine del giorno che dice ai detenuti in via definitiva gli facciamo ascoltare la pena nel paese di origine abbiamo anche però fatto quell'emendamento che ha destato tanto clamore per depenalizzarlo il reato di clandestinità, non abolirlo, depenalizzarlo questo significa che non è più un reato penale quindi non va più ad ingolfare i tribunali della giustizia italiani ma ritorna ad essere un illecito amministrativo questo è successo quindi l'approccio sul tema dell'immigrazione, io ho toccato solo questi due aspetti ma appunto come ho detto ce ne sarebbe da parlare, deve essere preso però senza pregiudizi e senza rientrare in quei due estremismi di cui vi parlavo prima, solo così si riesce a, risolvere, a cercare le soluzioni vere per risolvere i problemi, non partendo da quello che ci hanno eh da quello che ci hanno propinato per tutti questi anni, non bisogna essere estremi, bisogna prendere un problema, sviscerarlo e, e senza idee di destra o sinistra andarlo a guardare e cercare appunto come vi ho detto tutte le soluzioni per, per risolverlo. Questo sarà il nostro approccio ma sarà questo è il nostro approccio con il vostro aiuto perché anche qui chiederemo sempre la vostra partecipazione. Allora, sono contento che mi ha chiesto sul decreto Terra dei Fuochi, perché è un decreto che abbiamo fatto sostanzialmente noi del Movimento 5 Stelle. Hanno proposto un decreto che era vuoto, non si chiedeva assolutamente niente se non raccogliere dei dati che già c'erano e cercare di fare una mappatura sommaria, ma non per bonificare, per sapere appunto dove ci sono i problemi e dove non ci sono, poi bonificare se ne parlerà sempre tra 100 anni probabilmente. E I fondi non ci sono, le aziende che dovrebbero farlo non l'hanno mai fatto negli anni passati. Si sono pappati i soldi ma non hanno fatto nessun lavoro, ma nessuno ne risponde. E questo però è tutto un altro discorso. Noi siamo riusciti a inserire all'interno di un decreto del genere, siamo riusciti a inserire la mappatura delle acque di falda. Abbiamo chiesto, ma scusate non fate una un accampionamento delle acque di falda per vedere se effettivamente poi queste acque inquinate le utilizzate sul terreno che è ancora buono abbiamo combinato un bel disastro no non era non era contemplato l'abbiamo inserito noi se siamo dei grandi geni probabilmente poi abbiamo chiesto di mappare e fare dei, caro dei carotaggi anche sotto le case che erano state costruite negli ultimi vent'anni perché lì hanno messo i bidoni dopo sono andati a costruire alcune zone che prima erano agricole non erano contemplate, quindi se tu andavi a controllare nel campo potevi scoprire che c'era il bidone e fusto radioattivo ma chi era in una casa relativamente nuova poteva avere sotto casa il bidone, ammalarsi e non gliene fregava niente nessuno, quello ci, ci avremmo pensato più avanti eh, sulla cifra, io eh, non mi fido della cifra, ma non tanto della cifra, non mi fido della mappatura che hanno fatto perché dalle voci, dalle notizie che ci giungono hanno fatto un lavoro delle persone che non sanno di cosa stavano trattando è stato dato il lavoro di raccolta dati, mappatura a una società partecipata del Ministero dell'Agricoltura che pochi mesi prima avevano proposto sotto il governo Monti di chiudere perché era inutile, era uno stipendificio e adesso invece gli veniva dato il compito di raccogliere tutti i dati quelli che si sono trovati al tavolo di lavoro, che erano i tecnici, che dovevano prendere le mappe e uh, organizzare tutti i dati, perché i dati ce li abbiamo, le mappature ce li abbiamo, non dobbiamo spendere altri soldi. Non erano in grado di metterli insieme, hanno fatto un sottotavolo di lavoro per cercare degli esperti veramente tecnici che sapessero farlo, quindi il tavolo di lavoro già non sapeva lavorare. Questo tavolo di lavoro dovrebbe aver svolto il lavoro che non è stato svolto in anni, in pochi, in pochi giorni, quindi in 60-90 giorni e tirare fuori le conclusioni. Alla fine cosa è venuto fuori? Che probabilmente l'azienda da una parte ha detto, senti ragazzi non, vedi non toccare i miei terreni, l'altra ha detto dall'altra parte si è, si è dato il minimo indispensabile per cercare di dare tranquillità. Allora è importante dare tranquillità perché dobbiamo sapere i prodotti se sono buoni o no e cosa mangiamo sulle nostre tavole. È importante anche mandare avanti le aziende sane del territorio perché ci sono aziende sane e assolutamente non è tutto il territorio da bonificare. Però dobbiamo avere la certezza che lo Stato agisca con cognizione di causa, invece non ce l'abbiamo in questo caso, quindi di questa cifra non ci fidiamo di questa cifra vogliamo tutti i dati e andremo a fondo e pro nelle prossime settimane probabilmente verrà fuori anche qualcosa. Prima di passarvi i buffani, io volevo, volevo farvi un invito. Se voi quando uscite da qui stasera vi date un compito, dovete convincere semplicemente un'altra persona che non era del Movimento 5 Stelle, a seguire il Movimento 5 Stelle, a sentire quello che abbiamo fatto ascoltare a seguire i nostri lavori se voi riuscite a fare questo, io sono convinto che questa persona si convincerà della, della bontà del lavoro che stiamo facendo e sono convinto che dal 25% passiamo al 50% e anche di più e questo paese lo cambiamo no, Visto che si è fatta una certa eh, prima di chiudere due cose, per il, per il discorso del precariato è evidente che è un problema ricordatevi che Renzi sta usando il job act però. Obama l'ha utilizzato per incentivare i giovani a fare delle nuove start-up, noi lo utilizziamo per distruggere il nostro futuro con i dipendenti, quindi questo è un paradosso, però invito chiunque di voi è esperto sul tema ad aiutarci e ad aiutare loro quando andare in discussione alla Camera, questo fantomatico se mai arriverà a disegno di legge, perché noi come dicevo prima abbiamo bisogno del vostro aiuto. Eh, per il tema immigrazione. Non nascondiamo che è un tema, ma non si risolve con tutti a caso, tutti dentro. Bisogna fare delle politiche intelligenti. Lei, lei citava prima Maroni, no? ha fatto la legge. Maroni, bene, ma se io un immigrato ce l'ho a casa mia e non lo posso mandar via finché non mi paga la sanzione amministrativa che io gli ho dato, e questo non c'ha un euro, cosa facciamo? Ce lo teniamo qua. Allora, quando è stato tolto, pare il passaggio che ha spiegato Giulia, permette di non, più, non dover più dare una sanzione amministrativa che ti permette di rimandarli di là. Ma che problema hanno quando li rimandiamo di là? Che queste persone, siano scappate con documenti non in regola, quando tu le rimandi di là, na, che dicono no, no, questo non è più cittadino nostro, quindi questo è un problema. L'Europa per questo ci dà un sacco di soldi, però giù, in Sicilia, e di lì l'errore i nostri consigli. Sicilia stanno lottando su questo perché i soldi arrivano e vengono utilizzati per spartire il territorio. Africa, no, guardi, quando andavano in Africa, glielo vanno dico sincero. No, guardi, quando andavano in Africa abbiamo mandato no, i soldi in Libia per portarli nei campi di concentramento e non arrivavano più. Beh io non mi sento di fare il partner di qualcuno che va a fare dei campi di concentramento e poi facciamo la giornata a memoria. Dobbiamo fare delle politiche! No. L'immigrazione è un problema, ma come tutti i problemi che abbiamo citato bisogna lavorare insieme per risolverlo, perché bisogna essere anche onesti e noi italiani facciamo un po' i finetti, certi lavori noi non li vogliamo più fare. Quindi dobbiamo essere a fare anche, io credo, autocritica, senza dimenticare quello che dice Beppe perché adesso gli immigrati non è che vengono qua, perché non c'è molto. molto cioè non c'è spazio per noi, figuriamoci per gli altri. Quindi davvero. No, ma guarda, questo è pieno. quindi davvero glielo dico però se ha delle proposte se ha delle idee noi siamo disponibili ad ascoltarle vi ringrazio tutti di essere venuti io vi ricordo che i ragazzi quando vate il 27 di questo mese presenteranno la lista tra l'altro sono ben lieti di ricevere eventuali proposte e segnalazioni sul programma per il comune perché si parte dalle comunali quindi io vi invito a seguirvi, poi non so ancora se si sa al luogo giusto e... al circolo al, cinco, al circolo sempre avanti non so dove sia Novate okay, e io vi ringrazio di essere venuti e vi auguro mi raccomando una, una buona serata una buona notte da dove siete fatta una scelta